ciao benvenuto in questo nuovo video dove vado a parlarti di dispensa slap è una dispensina fatta da 10 lezioni eh, in cui andiamo a impostare il movimento del pollice usando degli esercizi creati appositamente per farti meccanizzare alcuni movimenti eh, puoi andare sul mio sito www.carlochirio.com poi vai a cercare in ebook dispensa slap ci clicchi viene questa pagina dove se vuoi puoi scaricare comunque gratuitamente la dispensa queste 10 lezioni in, in pdf vai verso fondo pagina download gratuito di dispensa slap uh, se vuoi anche invece gli audio per poterti esercitare e comunque penso che siano molto importanti eh, vai allora nella parte superiore e con una donazione minima di 3 euro eh, ti puoi prendere anche gli audio insieme sono oltre 100 basi audio 400 megabyte di mp3 a tutte le velocità con basso senza basso adesso poi andiamo a, a vederle e puoi acquistarlo eh, di qua con appunto minimo 3 euro se vuoi e anche pagamento con paypal volendo allora andiamo a vedere ad esempio un esempio di lezione 1 quindi all'inizio eh, è molto semplice ci, ci sono poche spiegazioni ehm che vengono fatte qua nella, nella, nella, nella prima pagina eh, far partire groove di batteria, suonare di fila tutta la lezione ripetendo ogni riga quattro volte quindi io qua ho la lezione numero 1 suddivisa in cinque mini groove devo andare a suonare quattro volte ogni riga questo per seguire gli audio che sono di qua adesso io ho preso quelli della lezione 1 Uh, ho da 70 a 130 bpm senza basso, poi ho questi tre interessanti bassi incipit in cui viene suonata la prima volta la prima riga, poi lo ripeti tu tre volte e poi passa alla successiva così via, sempre con il primo giro con il riferimento del basso e gli altri senza. Poi eh, abbiamo invece l'esercizio fatto a una velocità con, interamente con il basso così puoi sentire come deve suonare poi qua eh, nella, nella spiegazione eh, appunto dico che fare gli esercizi lentamente è importante quanto farli velocemente perché nell'impostazione del pollice il movimento quello giusto tra virgolette eh, lo si ha quando si va veloce perché non, non andiamo a pensare troppo quello che facciamo e il movimento di rimbalzo come eh, vediamo eh, viene più naturale mentre invece quando lo fai lento è tutto un pochettino più rigido poi ehm, appunto il pollice deve meccanizzare il movimento e rimbalzare colpendo la corda come una frusta altrimenti il suono viene stoppato ok eh, l'impostazione del pollice è una cosa che comunque è molto personale e ci sono tantissimi bassisti tutti bravissimi che lo fanno comunque eh, con tante angolazioni tanti modi diversi eh, principalmente io riconosco due metodi eh, molto validi per, per farlo. Il primo, quello che non utilizzo, eh, o meno che qua anche nel disegnino non consiglio di utilizzare, ma si può benissimo fare se già ti viene bene, è quello di colpire in maniera verticale andando a finire con il pollice sulla corda sotto successiva. Eh, questo eh, secondo me è già un movimento del double thumb perché il movimento in giù del double thumb verrà poi fatto il rimando in, in, in su quindi lo, lo considero un pochettino più come un pollice eh, appunto nella direzione double thumb mentre il pollice più tradizionale io lo utilizzo parallelo o quasi alla, alla corda che devo suonare carico con il polso colpisco e vengo via ricaricando e poi andando eventualmente a stoppare con il palmo con questa parte del palmo questo dello stoppaggio è molto importante come cosa perché se noi facciamo risuonare tutte le corde non riusciremo a suonare eh, bene alcune cose. E negli esercizi ci sono proprio delle cose eh, fatte specificatamente per questa cosa. Ad esempio, all'inizio i primi due vado a colpire senza pause Mi, Sol, quindi corda di Mi, Sol, in cui non ho bisogno di stoppare, ma nell'esercizio già tre. Quindi perché? Perché sono fatte per, avere, eh, per cercare il nostro suono di pollice con rimbalzo senza fermare la corda. Nell'esercizio 3 io ho uno di pausa, quindi mimmi, pausa, mimmi, pausa. Dove io invito proprio nella pausa a salire con il palmo e stoppare. adesso ho mischiato un esercizio con l'altro però l'idea è quella quindi nelle pause vengo su ricarico il pollice e stoppo eh, poi l'esercizio 5 invece vado a mettere eh, corda di mi quattro volte e poi do do preso sulla corda di la un'altra cosa molto importante quando cambio corda l'angolazione del mio Pollice non deve cambiare ma devo spostare tutta l'impalcatura giù eh, questo perché se spostassi e, e rivenisse su cambierei il mio movimento e quindi rimarrebbe diverso da una volta all'altra invece la meccanizzazione sta proprio nel ripetere tante volte in maniera uguale e perfetta eh, lo stesso movimento quindi quando cambio corda devo, devo spostarmi quindi come vedi ehm, è una cosa graduale e fatta per, a piccoli step per ottenere certi risultati di meccanizzazione eh, nell'esercizio qua andiamo eh, ad esempio ti faccio sentire un pochettino il bass incipit questo qua dove suona il primo una volta io vado a rispondere tre volte poi passo a quello successivo proviamo a suonarlo così vediamo un pochettino devo scusami farlo partire di qua okay. primo giro suona lui entro io cambio corda entro io la pausa, stop, cambiamo corda quindi vai giù, stop, è finito ok quindi lui parte e, e tu puoi andargli dietro abbiamo suonato comunque quasi eh, due minuti facendo tutti gli esercizi di, di fila. Eh, come hai sentito nell'ultimo, eh, dove devo cambiare corda? Quando vado a cambiare corda, è molto importante che col palmo vada a stoppare quello che ha appena suonato, perché altrimenti suonerebbe così. Senti che l'ultimo suono viene mangiato dalle frequenze del Mi che continua a vibrare. Quindi io quando suono quattro volte... Mi sposto col palmo con questa parte qua stoppo il mi e di qua ho comunque il mio movimento vedi che quando colpisco questa questa non può suonare in questo punto ok spero che ti possa essere utile questo questo video magari prossimamente vado a farti vedere qualche altra lezione e ne, e ne riparliamo nel frattempo scrivimi qua sotto nei commenti se reputi interessante questa cosa se anche tu sei così eh, cosa vorresti imparare? Ti ricordo qua quindi ancora sul mio sito vai a prendere eh, Dispensa Slap, Se vuoi scaricati il pdf altrimenti con una minima donazione di 3 euro eh, puoi avere anche tutti gli audio come hai visto eh, a tutte le velocità per poterti esercitare al meglio. Grazie ancora per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao a presto Carlo.